Allora, innanzitutto un ringraziamento eh, agli uffici per questo ulteriore lavoro che, che è stato richiesto e che conferma ecco, il, eh, la delicatezza di questo provvedimento che va naturalmente a inserirsi in un contesto normativo vincolato dalle, dalle norme nazionali. All'interno di, di questi limiti eh, è stata predisposta una proposta eh, estremamente innovativa, quindi modifiche di contratti in corso nel pieno rispetto del codice eh, dei contratti, nel pieno rispetto del testo unico dell'edilizia, eh, che darà la possibilità ai concessionari di impianti sportivi se lo vorranno di proporre la realizzazione di nuovi campi da gioco, questo in estrema sintesi è il contenuto del, dell'emendamento così come subemendato per il quale esprimiamo eh, il gruppo Movimento 5 Stelle del voto favorevole, grazie.